Ciao caro, se sei vegano come me mi già riconosciuto il posto Siamo a Roma, a Campo dei Fiori, a Piazza del Paradiso per la precisione questo è un universo vegano, una specie di McDonald's dove però si mangia vegano e quindi, niente, vengono lasciati più soldi da buttare e vengono buttati mi vedi che i ragazzi sono molto simpatici molto hanno fatto finta di lavorare però a genere, che parlano dei ragazzi, sono molto simpatici c'è una volta scelta dei panini, non vi so, tanto 16, quindi qua, proprio niente, non rischi di la cosa sbagliata Poi fanno pure l'offerta i 10 panini e mi non devo regalare C'è fuori c'è i croccantini l'acqua per i cani, che poi il nicotino che già già venuto due volte è felicissimo Quindi niente, pubblicizzo, un consiglio, è bella per voi, ciao